Io sono Pippo, faccio parte del coordinamento Ravennate della campagna per il clima fuori dal fossile, qui ci troviamo al Lido di Dante che è uno dei lidi ancora diciamo allo stato naturale del Ravennate. Qui in fondo vediamo una delle piattaforme del modello estrattivista che ha dato per tanti anni benessere a Ravenna ma che ha anche portato tante, tanti guai dal punto di vista ambientale. Adesso esiste un progetto di Eni eh, che eh, è purtroppo appoggiato per il momento dal grosso della società politica di eh, utilizzare eh, i giacimenti che vanno in dismissione eh, per eh, creare una struttura di eh, sequestro e di cattura e sequestro dell'anidride carbonica. Eh, si è creato a Ravenna come in tutta la regione con uh, agganci in uh, tutta Italia perché la campagna per il clima fuori dal fossile è una campagna nazionale eh, per contrastare questo progetto. Contrastare questo progetto perché noi diciamo che il futuro deve essere eh, delle rinnovabili e creare. Eh, di de, de, de fare degli ingenti investimenti che servono per mantenere il modello estrattivista non può favorire lo sviluppo del La transizione energetica per noi deve essere un processo di trasformazione che deve partire subito iniziando a realizzare, cominciare a realizzare subito la, la, la negli anni Ottanta la Vente fece delle grandi battaglie per contrastare una centrale a carbone. Ci si riuscì. La centrale a carbone non venne fatta e si disse che la transizione doveva essere per alcuni decenni affidata al metano. Alcuni decenni sono passati.